L'ultimo, il quarto, tra i non il quarto dei Balcani, il quarto dei nostri partner, dei nostri promotori, è la stessa cittadella internazionale di Loppiano che è apparsa in questi anni il contesto indispensabile nel quale poter lavorare assieme. Uno sfondo nello stesso tempo cittadino e rurale, bello direi, uno sfondo bello, molto importante avere un ambiente bello dove poter lavorare, che ha dato e dà senso e spessore al metodo di lavoro e ai suoi risultati. Un laboratorio infatti funziona solo se il luogo è adeguato. Daniele Casprini riassumesse centina le centinaia di abitanti di Loppiano. A lui chiedo che cosa aggiunge alla straordinaria attività di Loppiano questo laboratorio io penso che mh, se Loppiano Lab eh, non si svolgeresse a Loppiano, questo derubricherebbe di fatto Loppiano Lab ad un evento, ad un semplice evento. Invece lo svolgersi all'interno di una cittadella di una cittadella che per sua natura diventa luogo e sede di relazioni, luogo di sviluppo e di approfondimento economico, culturale, politico, ecco, permette all'Oppiano Lab di uscire da quello che è un evento e invece di diventare un laboratorio dentro un laboratorio permanente. L'Oppiano è da 50 anni una cittadella dove si sperimenta il dialogo interculturale, il dialogo interreligioso, il dialogo intergenerazionale e non dobbiamo dimenticarci che Loppiano è il luogo che Chiara Lui che ha voluto che fossero insediati proprio l'Istituto Universitario Sofia, che abbiamo, dove abbiamo appena sentito parlare il Preside, che è luogo di cultura e il Polo Lionella dove siamo adesso che è luogo di economia e quindi Loppiano è proprio città dove si svolgono tutte le relazioni sociali e diventa sede sociale, ecco perché Loppiano Laboratorio Permanente assume e fa casa, diventa casa di Loppiano Lab che è proprio il luogo dove diventa apice e suggello di sperimentazioni dei laboratori che noi abbiamo sentito. Ecco, quindi credo che proprio Loppiano si arricchisce di Loppiano Lave e proprio diventa questo tessuto naturale di relazioni. E poi anche perché lo piano, non dobbiamo mai dimenticarci, che ha una sua caratteristica peculiare che è local, perché è globale, perché a Loppiano vi abitano persone di oltre 64 paesi. Lo Piano ospita oltre 40.000 visitatori l'anno provenienti da tutto il mondo, ma nello stesso momento è fortemente locale, fortemente proiettata e vuole essere presente nel proprio territorio e per questo che ancora oggi si ringrazia, ringrazio il sindaco eh, di Incisa che da sempre eh, insieme andiamo avanti all'interno di una stretta relazione non solo con l'amministrazione ma con la popolazione e tutti gli abitanti del territorio e anche la regione toscana che ci ha permesso, appunto, ci ha concesso il patrocinio e ha scelto poi anche questo luogo come incubatore di impresa. Well I think